Bentrovati in un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di visibilità degli annunci verso il mercato estero e lo facciamo col principale protagonista uh, del mercato immobiliare italiano che è Simone Rossi, co-founder co e general manager di gateway.com. Simone, ciao e ben trovato. Ciao Gerardo, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Grazie a te. Allora, eh, Gateway, un progetto che parte da lontano dalla vostra esperienza nel Regno Unito, ma sempre fedeli ad una nicchia di mercato che guarda per l'appunto agli acquirenti stranieri. Eh, ce ne vuoi parlare? Sì, no, effettivamente nasce da lontano, nasce da Londra, nasce da un'esperienza fatta all'estero. Come tante persone siamo partiti mollando il paese dell'Italia, siamo andati all'estero per scoprire quanto l'Italia effettivamente è amata dall'estero ed, ed è desiderata. E quindi abbiamo visto che c'era questo grande interesse per, per il mercato immobiliare italiano e per l'Italia in genere e abbiamo notato che invece mancava un anello di congiunzione fra l'Italia, il mercato immobiliare e appunto tutti questi acquirenti che volevano cercare case in Italia. E quindi abbiamo deciso di creare Gateway che appunto, come dici tu, da allora ha questo focus che è quello di portare l'Italia all'estero o anzi, meglio ancora, portare gli stranieri in Italia perché e sono credo. loro che vogliono venire qua, <ride> esatto. E quello che manca sono un pochettino i, eh, i ponti che possano favorire eh, questo arrivo degli stranieri. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi con informazione giusta, corretta, con immobili selezionati, con agenzie di valore. Eh, e cerchiamo appunto di, di, di fare questa, questa congiunzione fra acquirenti e eh, operatori sì. del settore. Quanti anni sono Insomma, che Gateway è operativa? È, è nata nel 2008, quindi nel 2023 faremo 15 anni. Ah, grande festa. Grande festa, ne okay. abbiamo fatta una molto bella... Eh, per i dieci anni abbiamo portato tutta l'azienda a Londra Ah, ok, NASA, okay, okay, anche ok. Per i quindici anni cercheremo di, di organizzare qualcosa sicuramente. Noi siamo sempre pronti per le feste. Assolutamente. Eh? <ride> le feste sempre che... pronti, assolutamente. <ride> Bene. Allora, ricerca di casa online, eh, non so se tu la vedi come me, ma credo che talvolta possa essere anche frustrante cercare casa online fare una scrematura, insomma, degli annunci, eccetera. Voi, come Gateway, che tipo di eh, esperienza d'uso ecco, garantite all'utente finale? Ma guarda, noi siamo in una condizione un pochettino particolare, perché Ormai tu ne parli da tantissimo tempo, gli operatori, eh, le agenzie immobiliari, ma non solo le agenzie immobiliari in Italia, tendono un pochettino a lasciare un'informazione un molto carente, cosa che non succede nei mercati anglosassoni, nei mercati americani, eccetera. Quindi noi ci ritroviamo in mezzo ad avere a che fare con utenti stranieri che sono abituati a uno standard qualitativo molto alto, perché utilizzano portali... Insomma, pieni di informazioni forniti dalle agenzie stesse, come Zillow, come Redmu, come altri, altri portali molto importanti, e si aspettano quella qualità. E arrivano su Gateway, che però la qualità è comunque de dell'informazione è sempre fornita dal, dal mercato sì. italiano. Quindi, noi dobbiamo cercare di compensare eh, questo enorme gap che c'è fra l'aspettativa e quello che le agenzie offrono. Stiamo investendo molto nella tecnologia e quindi stiamo cercando di dare, il, di aumentare al massimo la user experience quindi abbiamo inventato, abbiamo creato anche molti sistemi di intelligenza artificiale come ad esempio il, utilizziamo dei nuovi sistemi di calcolo delle distanze quindi l'agenzia mette la posizione speriamo giusta ma abbiamo anche lì abbiamo dei sistemi di controllo che, la, che la, effettivamente la geolocalizzazione dell'immobile sia corretta e lì diamo tutta una serie di informazioni di quello che c'è attorno a quell'immobile senza che l'agenzia debba fare nulla, questo per aumentare la, la qualità delle informazioni e la completezza anche delle informazioni più tante altre cose che, che stiamo facendo quindi per noi l'esperienza la user experience è molto importante ma non si ferma sul sito perché ovviamente poi la user experience non è soltanto quella che c'è su una pagina web ma una volta che gli utenti mandano un contatto si mettono in contatto con l'agenzia inizia un'altra user experience che è quella fra appunto eh, l'acquirente e l'agente immobiliare che deve cercare di non richiama, solo... richiamarlo intanto <ride> <ride> innanzitutto rispondere all'email entro magari possibilmente 24 ore invece vediamo che i tempi di risposta sono, sono ancora eh, enorme, <ride> questo per loro è inaccettabile sì, anche questa è il user certo, experience certo, su certo. cui poi bisogna lavorare Sì sì sì, sì. c'è un aspetto eh, forse eh, ancora più spinoso no? che riguarda la traduzione degli annunci eh, immobiliari quindi insomma dall'italiano all'inglese eccetera eccetera io so che eh, avete introdotto eh, grazie per l'appunto ad una tecnologia che ricorre anche all'intelligenza artificiale, sì, sì. Eh, uno strumento che è fantastico che agevola questa parte del lavoro. Ce lo racconti? Sì, eh, guarda, il... noi abbiamo fatto per tanti anni la lotta ai traduttori automatici perché ovviamente oh. traduciamo oh, eh, tra... delle <ride> cose impro proprio improprie, eh, c'è da dirle, e, mh, dopo un pochettino però ci siamo resi conto che la tecnologia la potevamo governare e quindi abbiamo creato noi un modello di, eh, di intelligenza artificiale, un modello linguistico che traduce specifico per gli annunci immobiliari, quindi specifico per, neanche tanto per gli annunci quanto per il linguaggio immobiliare. E quindi è diventato nel giro di poco uno dei migliori traduttori automatici okay. ehm, che c'è in commercio su questo. Su, su, specifico su questo tipo di linguaggio, perché poi alle macchine, a, al cervello diciamo, elettronico sì. gli devi un po' insegnare. Di che cosa stai parlando? Ecco, una volta che gli hai insegnato quello, lui riesce a fare comunque eh, una, una buona traduzione. E questo è, è un altro di quegli aspetti tecnologici che ti dicevo: per eh, abbattere questo gap della user experience. Certo. L'abbiamo fatto in tutte le lingue, in tutte e dieci le lingue che del, del portale e um, una cosa che voglio dire non va a togliere nulla sulle competenze dell'agenzia immobiliare perché noi non andiamo a togliere le descrizioni nella lingua originale di un agente immobiliare che magari ha fatto con traduttori madrelingua noi semplicemente andiamo ad aggiungere le descrizioni non tradotte eh, le lingue non tradotte le andiamo ad aggiungere con la traduzione automatica e questo ha portato sicuramente degli ottimi risultati Abbiamo applicato anche questa cosa, eh, questo traduttore a un nuovo sistema che abbiamo creato e che adesso stiamo implementando che è la traduzione in tempo reale dei messaggi che si scambiano l'agenzia con l'acquirente ah, okay. Ora, adesso tutte le conversazioni possono essere fatte in qualsiasi lingua fra l'utente e l'acquirente ognuno può parlare la propria lingua e noi siamo nel mezzo e traduciamo tutto quanto In tempo reale? In tempo reale, sì ah, okay. L'agenzia immobiliare quando riceve una richiesta la riceve nella lingua originale e nella sua lingua quindi se uh ha -huh. selezionato l'italiano se ha parlato sì. l'italiano, l'inglese Qualsiasi lingua che parla noi la traduciamo nella sua lingua e lui può rispondere, lui o lei, cioè, eh, chi lavora per l'agente immobiliare, può rispondere tranquillamente nella lingua che vuole e noi la traduciamo nell'altra lingua dell'utente. Ah, Quindi okay. ognuno può, eh, di fatti ci raccontano di conversazione, andate avanti ad esempio in tedesco e in italiano come se nulla fosse come se fossero la stessa identica Fantastico. lingua. Fantastico. E questo sta... sta su, Ottenendo un enorme successo perché abbatte eh, si abbatte tantissimo le barriere linguistiche. Ma non siete nuovi eh, diciamo, all'approccio linguistico? che so che in passato eh, promuovevate dei corsi di lingua inglese lo per gli agenti immobiliari, lo fate ancora? Se lo facciamo ancora, sì. non so, anche questo è, sì. è molto interessante perché. Va bene il traduttore automatico, va sì. bene, il, abbattiamo tutte le barriere linguistiche, eccetera, ma prima o poi questi stranieri verranno a visitarti in ufficio e lì sì. c'è bisogno comunque di qualcuno che, sì. che sappia l'inglese. E ovviamente, se l'agente immobiliare, se è il proprietario o qualcuno per loro è meglio se sa direttamente l'inglese o, o comunque la lingua in modo sì. che possa cogliere quelle sfumature che magari attraverso un traduttore. Eh, anche sì. fisico, per, però queste sfumature verrebbero un pochettino perse. Rimane sempre un po' uno scoglio importante. Sì, ma non lingua, lo abbattiamo. Sì. Per Parco <ride> facciamo anche corsi di italiano per stranieri. Ah, bravissima, eh. esatto. sento gli applausi già <ride> gli agenti immobiliari. Assolutamente sì. Questo lo facciamo perché quando gli stranieri vengono sì. a vivere in Italia, se vuoi conoscere una cultura e loro sono innamorati della nostra cultura, devi parlare la sì. lingua non è, questo in qualsiasi parte del mondo sì. se tu vuoi conoscere la cultura di un paese devi parlare la sua lingua sì. altrimenti non la conoscerai mai a fondo Allora parliamo un po' di, invece di comunicazione io ho sempre avuto apprezzamento per il sito agliatue.com perché poi quando, da quando avete rinnovato anche l'immagine è molto certo. fresca, amichevole ci sono delle foto, delle foto del team che sono ambientate, molto molto belle e la qualità dei contenuti davvero si fa notare tanto ma c'è una questione, io ogni tanto ricevo anche delle mail d'invito per partecipare a delle lezioni di Pilates online col team, ovviamente declino sempre come puoi vedere, no? <ride> non okay. Eh, ok, no, no, certo. <ride> certo. Ci racconti un po' questo gateway style nella comunicazione? Ma eh, negli ultimi anni abbiamo deciso di comunicare quello che noi realmente siamo? Nel senso, ad esempio, questa qua delle, delle lezioni di Pilates è un'idea eh, di adesso, ma noi facciamo Pilates, noi paghiamo lezioni di Pilates da più di quattro anni a tutti i dipendenti okay. eh, dell'azienda. Lo facciamo due volte alla settimana e abbiamo deciso di, eh, di coinvolgere anche eh, chi sì. ha a che fare con la Gateway, quindi non certo. soltanto i dipendenti, ma anche chi eh, utilizza la Gateway o come utente straniero o come, o come agenzia. Quindi abbiamo deciso di fare queste lezioni online, sì. eh, proviamo, vediamo che cosa succede, ma sicuramente andrà tutto molto bene, sia agli utenti stranieri che alle agenzie, agenzie immobiliari che vorranno partecipare, si collegano, noi faremo le lezioni Pilates come, come sempre la facciamo e, e, e loro potranno farlo nel loro ufficio, nella loro casa. Se farete un corso di cucina io ci sarò a questo. Ma faremo anche per farò. la festa dei dieci anni abbiamo fatto un contest di cucina dove anche okay. lì abbiamo invitato... E di sicuro, come non voglio dire, però molte aziende più quello che comunicano o quello che fanno, noi sì. sicuramente sono molte più quelle sappiamo, che facciamo sì. che quelle sì, che comunichiamo. Sì, sì, sì, è vero, è vero, assolutamente. Allora, come si entra in contatto con gateway.com? L'agente immobiliare vuole dire: Ok, eh, proviamo questo servizio. Allora, innanzitutto visitate il sito che è www.gate-away.com così vi fate anche un'idea del sito, del portale, quello che trattiamo, quello che facciamo. Abbiamo un blog molto approfondito, nella versione italiana parla alle agenzie immobiliari, parla del mercato italiano, invece nelle altre versioni linguistiche parla dell'Italia verso, verso gli acquirenti stranieri c'è eh, tutta la pagina potete seguire il link con Advertise with Us pubblica con noi eccetera eccetera poi la casella postale è info chiocciola gate ci potete scrivere potete venirci a trovare sul sito e chiamarci non ci sono più scuse non ci sono non più ci sono scuse più assolutamente scuse. va bene assolutamente Simone grazie per essere stato grazie con noi grazie a te e, e ci rivediamo presto a prossimi presto. mesi assolutamente eh? magari allora, sono lezione di Pilates esatto ma magari grotta mare in presenza dai. magari Vengo ci farebbe molto piacere assolutamente, assolutamente. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto o un servizio per immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com Ti aspetto nel prossimo video